Isolato, eh, tutti eh, muniti e dotati di mascherina. Facciamo tutti i passaggi, viene isolato quindi sì. questo bambino resta da solo in questa stanza o c'è qualcuno con no, lui? No, io credo che eh, ci debba essere un adulto eh, mascherato, eh, lontano e quindi eh, il bambino, ecco, ma noi dobbiamo dire un'altra cosa. Ci andiamo dopo, vado avanti. Eh, perché stiamo parlando di mascherina continui allora, con su questa, questa con questa mascherina che cosa succede? che viene allertata la famiglia ma ci sono dei documenti relativamente ai regolamenti d'istituto che cosa hanno fatto? Ed Io con il ComiCost abbiamo individuato dei, eh, degli istituti dove sono state diffuse delle circolari che addirittura erano peggiorative rispetto alla regolamentazione vessatoria del Ministero. Mi spiego, allora se il Ministero ha dettato delle linee guida in base alle quali ad esempio la mascherina doveva essere indossata nelle situazioni dinamiche non statiche allora, qualche dirigente scolastico, abbiamo individuato anche gli istituti. Dinamiche stiamo parlando di bambino in movimento, sì, che sì, fa delle cose. Statico il movimento, sta, per esempio, esatto che si in... che si sta seduto sì, al banco. Esatto. No, lo diciamo che, per me che, che non cosa, capisco bene da casa. Che cosa succede che questo bambino eh, ecco, viene invece, come dire, condizionato e gli viene imposta la mascherina anche nella sua posizione statica. Ma torniamo allo spazio Covid. Che cosa succede? Dovrebbe essere allertata la famiglia. In un tempo, eh, come dire, circoscritto, quindi alcune scuole hanno regolamentato, cioè se in 15 minuti non arriva la mamma o il papà, noi allertiamo l'autorità sanitaria, cioè qua si è andata oltre, si è andato oltre la potestà genitoriale, allora ci sono delle realtà che hanno, come dicevo prima, acuito quelle che erano le norme del protocollo sanitario. Quindi, quindi noi stiamo parlando di un bambino che viene tolto dal gruppo di classe, dagli amici, i, i classi, cioè gli amichetti di solito che si conoscono viene portato in questa stanza, viene avvisata la famiglia, Sì. dottoressa la famiglia non c'è, il papà lavora, la mamma lavora, che succede? Allora in certi casi… Cioè noi dobbiamo fare tutti i passaggi perché da casa devono capire come sta funzionando la scuola cosiddetta dell'obbligo attualmente. Allora qui eh, che cosa è successo da marzo 2020 ad oggi? Che ognuno si sveglia Napoleone e diventa, no? Conduce il proprio reggimento dove gli pare. Questo è stato peggiorativo rispetto a quelle che erano le linee ministeriali che già io ho definito aberranti. Quindi ci troviamo in una condizione in cui un dirigente scolastico, addirittura un collaboratore scolastico, per intenderci quelli che prima. che non hanno nessuna comp competenza no, di medicina, di sanità. No, assolutamente. non hanno fo fatto formazione. ma neanche se fosse. può se essere anche un fatto... bidello l'adulto. Il, sì, il bidello cosiddetto. Ah, io chiedo scusa al bidello, eh, vedo in video... Non è eh, no, no, per l'amor di Dio, è una professione bellissima. Ho in video la dottoressa Menditto che ci sta seguendo in collegamento esterno. Dottoressa ha seguito questi primi passaggi e volevo capire la, la reazione psicologica. Del bambino che accade nella testa di un bambino che si vede isolato, traumatizzato, portato in una stanzetta, in isolamento. Io immagino quelle camere tipo della questura centrale con la sedolina al centro e gli altri che ti vogliono interrogare. Non è esattamente la stessa cosa, ma grosso modo la visione che ho avuto io in questo momento è quella. Qua, cosa accade nella testa di un bambino? Mi detto, mi sente? Sì, io ti sento. Salve, ha sentito la domanda perché io non la vedevo? Sì, mai. assolutamente. Perfetto, vado avanti. Ho sentito tutto. Ed è per questo che dicevo che ovviamente le emozioni che tutte abbiamo provato nel sentire questo racconto sono assolutamente di paura e di angoscia per questo. È necessario fare. è mamma, prima di essere lei, è anche mamma, ha cioè i bambini a scuola, assolutamente, anche lei, chiaramente. Quindi. Sì, sì. Sono mamma e due bambini che si trovano anche loro in questa situazione. Però mi piaceva fare una piccola precisazione perché avete parlato spesso di questa parola, avete usata, sanitario. Noi non dobbiamo dimenticare che la salute psicologica costituisce parte integrante del benessere generale. Con la chiusura delle scuole, delle discoteche, dei centri di aggregazioni. Le limitazioni a questa mobilità, gli scambi interpersonali, da qualche parte la routine degli adolescenti ha avuto dei cambiamenti considerevoli e potenzialmente destabilizzanti. Quindi, io direi che l'infezione da coronavirus è un contagio psicologico, emotivo, questa è una cosa fondamentale perché se in tutta quella storia che abbiamo raccontato all'interno delle strutture scolastiche ci fosse qualcuno che potesse sostenere psicologicamente tutto questo protocollo, io sono sicura che anche i genitori si sentirebbero più tranquilli. Dottoressa, non, se, non ci lasci, c'è una domanda da casa. In realtà è una considerazione, oggi eh, abbiamo la DAD, dice per… Eh, Io credo che sia diretta alla dottoressa, alla dottoressa Oggi abbiamo la, la DAD, quindi la didattica a distanza, però poi alla fine ci sono i ragazzi che eh, comunque pascolano in città liberamente. Ha ah, un senso… Cioè, tra virgolette, non far andare i ragazzi a scuola e poi comunque lasciarli liberi per la città, che, che significa? In questa compressione chiaramente, ce lo chiede Luca Lapastro. No. Lupastro, Lupastro ciao Luca, allora, grazie Luca. per la domanda. Allora, questa è la prova del nome, no? che è un pretesto, no? perché prima di tutto continuo eh, a indicare quelli che sono i dati ufficiali, cioè che la fascia di età giovanile, ma non lo dice la, la dottoressa Utter, ma sono i dati nazionali che chiunque può acquisire, no? eh, voglio dire anche attraverso un click. Quindi il, la didattica a distanza, io l'ho definita aberrante, perché la didattica a distanza non è didattica, non c'è nulla no, di didattico nel tenere i ragazzi nella paura, perché il problema qual è? Che noi stiamo veicolando il senso della paura, che essendo invece un sentimento, un'emozione, che deve avere un tempo, no, perché ci serve proprio, la dottoressa lo sa benissimo, ci serve come dire, no, a tutelarci in una condizione di pericolo, ma noi non possiamo veicolare il senso della paura costante, no? Come se noi dobbiamo essere distaccati per sempre, anche perché io ho sottolineato nel mio intervento anche alla Camera, che l'idea è quella di emergenza infatti, stabile. Sì, infatti lei che come preside ha applicato comunque tut, tutta la legge Azzolina no? nell'alletta l'ha applicato il piano. Cioè, lei ha avuto la sensazione che fosse un piano permanente o provvisorio in relazione a un'emergenza, quindi un piano salvifico momentaneo, oppure che queste disposizioni fossero prorogate nel tempo, cioè allora, per diventare stabili? Io non ho mai sentito la parola temporaneo, mai. Io ho avuto la percezione che si volesse invece intervenire sul nostro modus vivendi, a livello di società, tanto è vero che noi abbiamo visto Tutta la propaganda a cura di personaggi dello spettacolo, di sedicenti virologi chiedo scusa, di sedicenti allergologi, ma abbiamo anche veterinarie, abbiamo un po' di tutto, no? ma abbiamo anche personaggi dello spettacolo e ognuno di questi signori esce fuori con una sua, no? come dire, prospettiva in base alla quale secondo loro noi dobbiamo imparare a vivere, convivere, il, con, convivere a vivere in quest'altra <ride> modalità come se noi dovessimo dimenticare, uno, di essere appunto umani e quindi creature sociali, ma poi dimenticare tutta la nostra memoria, le radici. Noi siamo un popolo conviviale, siamo un popolo, non siamo un popolo, addirittura noi al sud ancora di più siamo abituati ad abbracciarci, abbiamo bisogno di abbracciarci. E io dico una frase forte, la dico sempre, nel caso preferirei il contagio, ma non perdere la mia umanità, la mia prerogativa di essere umano. Quindi in sintesi, perché fra poco dobbiamo dare la pubblicità, possiamo parlare di ingegneria sociale sui bambini a questo punto, questa cosa la possiamo riprendere anche con la dottoressa Menditto, e a questo punto sì. possiamo Volevo parlare di ingegneria sociale sui mettere... bambini. Volevo proprio poi iniziare a mettere lo zoom su questa fase che è importante per tutti, una tappa della vita fondamentale per tutti è l'adolescenza, l'adolescenza già di per sé costituisce una faccia di transizione dall'infanzia all'età adulta catalizzata oltre che da vari cambiamenti fisici anche quelli psicologici, in questo periodo esistenziale può risultare ancora più problematico per le famiglie che vivono con adolescenti in questo momento storico, vivere l'isolamento forzato può limitare sicuramente il propagarsi del, della SARS-CoV-19 ma ci sono molti studi emergenti che fanno rilevare un aumentato rischio di disturbi psicologici, sia sì, a breve termine, come disturbi post-traumatici, disturbi di stress, ansia, depressione, eh, disturbi di alimentazione e anche quelli a lungo termine che ancora oggi non riusciamo a determinare. Noi ci risentiamo fra pochissimi minuti perché adesso abbiamo la… la pubblicità. pubblicità. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli Piazza Garibaldi 93 94. Telefono 081 285 685. Corre di Spogliatella chiocciola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 Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992, oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa, siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro, ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing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 S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidenmed.it. Io siamo rientrati, ho rubato la parola <ride> no, alla, alla, alla, sfera, alla Splendida Giussi, eh, No, io volevo riallacciarmi, ci siamo lasciati con la dottoressa Menditto su un argomento molto, molto importante. La, la vera e propria mutazione psicologica dei, dei, dei giovani, dei ragazzi e dei nostri figli, però c'è un dato allarmante: c'è un allarme sociale molto forte: li, proprio l'incremento di suicidi, di ragazzi di 16 anni che si lanciano addirittura da, dal balcone di casa, e le cronache stanno cominciando a spaventarci perché sono dati che apprendiamo anche noi dalla stampa. Dottoressa, un, un menditto, un gesto estremo, questo qua del suicidio, cosa induce un bambino relegato, un ragazzo anche relegato in casa? Sì, è vero, il computer, la Xbox e tutto, però poi cosa gli manca? Gli manca la socializzazione, gli mancano gli amichetti, gli manca l'abbraccio, come giustamente... Diceva la, la dottoressa Uter: il contatto umano. Sì, assolutamente. Le relazioni sociali per gli adolescenti sappiamo che sono fondamentali, sono state interrotte e in questo sono stati quindi costretti a rimanere a casa e a limitare il contatto con i propri simili. Questo che cosa ha portato? Ha portato a conseguenze comunemente riscontrate, come ad esempio i disturbi del sonno, i disturbi dell'alimentazione che ovviamente ci hanno condotto a un aumento di patologie sicuramente gravi fino ad arrivare, come tu hai detto, al suicidio. Perché? Perché i ragazzi pur di confrontarsi stanno ritrovando questa socializzazione attraverso i social che purtroppo ai miei creano dipendenza, non solo, consideriamo anche tutte le problematiche familiari con il rapporto con i genitori, famiglie con insomma tutto si è amplificato e ovviamente considerando la fase delicata in cui si trova un essere umano come adolescente, tutto diventa molto più critico. Perfetto, io faccio una considerazione anche più ampia perché poi è un argomento straordinario quello che stiamo trattando questa sera, tenete presente che la scuola italiana è fra le ultime al mondo come formazione, purtroppo, se non ricordo male sa il quarto ultimo posto, una cosa del genere vergognosa, una volta la scuola quella che abbiamo frequentato noi con i, i, quando avevo i capelli ed ero piccino era tutt'altra cosa, quindi c'è un appiattimento della formazione e dell'informazione, quindi andrà avanti un sistema probabilmente elitario, avvocato, io volevo eh, chiederle una cosa, sulla scorta delle cose che ha sentito sia dalla UTER che dalla Mendito, se si è fatto un'idea, se sì, qual è, ma soprattutto se si evincono violazioni, anche gravi, in danno dei minori. Guardi, l'emergenza sanitaria e eh, economica, sociale, l'angoscia che viviamo quotidianamente in ordine a queste tematiche che eh, ci sono cadute addosso, e, mh, e quando si parla adesso di eh, convivere con queste problematiche, eh, quello che ho ascoltato stasera ovviamente non posso che eh, asso, come dire, eh, avallare quello che le, le colleghe in studio hanno, hanno poc'anzi precisato eh, credo che la, la violazione eh, dei diritti dell'infanzia giustificata da un'emergenza sanitaria ci sia stata è concreta e tangibile l'esperienza della dottoressa Utter che viene dalla scuola Frequenta, ha frequentato la scuola in modo eh, dal punto di vista lavorativo, è una testimonianza, ehm, diciamo, ehm, solida, Potrà darci la, ci dà la dimostrazione pratica che la scuola ha in qualche modo pur se eh, obbligata, tra virgolette, è violato eh, i diritti dell'infanzia dell sotto certi aspetti, perché se pensiamo che questi bambini eh, di, di, diciamo, nei primi anni di vita hanno dovuto subire e patire quello che è lo schema, quello che è la, la forzatura, la, eh, anche se vogliamo eh, l'indecisione di chi ci ha governato fino ad oggi di aprire e chiudere le scuole che sono un momento associativo, sono un momento di educazione, sono un momento anche se vogliamo di ricreazione nei primi anni di vita. Eh, hanno condotto in realtà delle costrizioni e delle politiche stringenti in ordine agli orari, alle mascherine, al rilevamento della temperatura eh, corporea, poi su un'utenza un, un eh, quella dei bambini che certamente non era interessata eh, in modo evidente eh, dal problema sanitario. Credo che eh, la scuola deve rivedere assolutamente queste politiche eh, dell'ultimo anno, deve eh, riaprire con dei colori, con dei fiori, con in modo spensierato e deve riuscire ad avere un'utenza un, un, un, un scolastica molto meno pressata e molto meno compressa di quello che è accaduto nell'ultimo anno io da genitore ho ascoltato più che da avvocato in realtà questa sera perché sono colpito profondamente da, da, dal, e ho vissuto in famiglia l'esperienza di un genitore che si trova nell'indecisione di mandare i propri figli a scuola e questo è molto grave perché è già questa una violazione non solo dell'infanzia ma anche della famiglia, anche di tutti noi, perché oggi i diritti devono essere legati come sempre a noi uomini, donne, uomini, cittadini e soprattutto garantire l'istruzione e garantire che la scuola si prenda cura di un'infanzia che ha già eh, molti e eh, gravi problemi eh, direi a livello mondiale, i minori sono sempre eh, oggetto di eh, lavori, eh, sono sottoposti a lavori, eh, orari di lavoro a volte eh, indecenti, eh, dove la, il fanciullo dovrebbe solo in un'età, eh, diciamo, eh, nell'infanzia giocare, ha diritto a giocare, ha diritto al divertimento. Quindi sentire che vengono sfruttati nell'ambito della prostituzione, nell'ambito della pedopornografia, nell'ambito del lavoro, io detesto in qualche modo respingo assolutamente, quindi è un invito che stasera faccio al nostro pubblico di contribuire ciascuno per la nostra parte ad avere una tutela dell'infanzia e a partire soprattutto e a ripartire direi dalla scuola, ma non certamente con i banchi, con le rotelle o con gli impedimenti, no, cioè, e abbiamo... gli adesivi a terra, perché la scuola non può ripartire da questo. la scuola <ride> deve dare all'infanzia il suo ruolo e la sua giusta attenzione. Eh, Dottoressa una striscia secca, che scuola immagina lei? Qual è la scuola che lei vorrebbe? Allora io mi sto occupando di una riforma scolastica, un'idea in movimento che ho in mente e che sto redigendo insieme ad altre persone di buona volontà abbiamo un cosiddetto gruppo, un'idea che sta crescendo, che si sta sviluppando, questa scuola deve essere, scusatemi il termine, distrutta del tutto, perché è impensabile che si possa costruire qualcosa su queste fondamenta, su queste ceneri che nulla hanno lasciato di eh, ricordo in memoria di qualcosa di bello e di buono che sia fatto a favore dei nostri bambini questa scuola che dobbiamo lasciare è una vergogna e ciò dovrà essere sempre ricordato con una giornata io istituirei proprio la giornata della vergogna contro queste linee scuola contro i banchi a rotelle qual è la mia idea? la mia idea prima di tutto una scuola che finalmente ricordi che noi siamo anche anime, che siamo spirito, che abbiamo bisogno di esercitare la nostra attitudine alla trascendenza, non possiamo dimenticare la nostra dimensione spirituale e ricordare, come dicevo prima, la nostra memoria e quelle materie, quegli ordinamenti che sono stati sempre trattati come delle cenerentole e sto parlando dello sport, quindi della cura di sé, dello sport, della musica, dell'arte, della filosofia, delle lingue classiche. Che Le lingue classiche, quando qualche ignorante dice che sono lingue morte, è perché non sa, non sa che l'esercizio del latino e del greco non sono semplicemente nozioni, ma vanno a sviluppare eh, appunto una parte, un'area cerebrale che è preposta alla logica. Allora perché si studiano determinate materie? Anche noi che abbiamo eh, i nostri studi non ricorderemo magari tutti i verbi in greco e in latino, ma avremo comunque sviluppato quella parte, quell'area cerebrale che ci permette di vivere una vita di qualità. Quindi la mia scuola, idea di scuola è una scuola totalmente contraria a tutte queste misure vessatorie e soprattutto a questa tecnologizzazione che in effetti ha portato alla morte della spontaneità. E come dicevamo prima, la dottoressa ha detto qualcosa di molto importante, cioè il fatto che il concetto di salute ecco, non è semplicemente proteggere da un eventuale rischio contagio. È come se con il mal di testa noi andiamo a decapitare le persone, tutta la parte emotiva. Infatti adesso noi abbiamo un'emergenza suicidi, che è un'emergenza che addirittura a Las Vegas ha imposto alle autorità di riaprire immediatamente gli istituti scolastici, perché c'era stata la triplicazione appunto dei suicidi giovanili. Io, io leggo eh, mentre, mentre le tantissime domande che stanno arrivando. Io non riuscirò ad accontentare tutti, perché sono tante le cose che anche noi abbiamo in scaletta e abbiamo l'esigenza eh, di chiedere. Eh, dottoressa Menditto, noi eh, stiamo camminando praticamente sulle uova e stiamo cercando di non, non romperle, però noi. Le verità che non vengono a me mi danno del complottista che poi è, è, è un aggettivo che io non riesco a comprendere, me lo sono andato a guardare in questo momento. E il complottista è quello che nasconde delle cose e quindi di nascosto agisce. E io sono un realista perché le cose che vedo, che leggo e che vivo eh, sono quelle. Quindi io sono non chiamato, non datemi più del complottista perché c'era un amico che non voglio dire un carissimo amico, un cretino che mi ha dato del complottista, però voglio dire me ne assumo la responsabilità. non eh, di, stiamo parlando di conseguenze reali, stiamo parlando di fatti, non di complotti, stiamo parlando veramente di una situazione devastante, e devastata di quello che è il sistema scuola. Il sistema scuola non è fine a se stesso perché esce e ti porti il diplomino a casa forma le, le leve delle prossime e delle future generazioni. Eh, L'amico che mi ha scritto sta cosa non ha fatto le, le, le lingue, come diceva, eh, vive non morte, se no avrebbe, avrebbe ragionato in maniera Sergio, a diversa. a proposito di questo una domanda per la dottoressa Menditto. Secondo lei, cognitivamente, per, eh, qual è l'età per uno studente per poter studiare da solo davanti a un computer, quindi fare la DAD e la didattica a distanza in termini proprio di crescita, insomma, quale, quale sarebbe l'età migliore per cui uno studente potrebbe essere autonomo davanti a un computer e eh, insomma, cercare per l'apprendimento? Guarda, io ti rispondo anche con il supporto della, della preside che ha esperienza in campo didattico, ovviamente eh, nella scuola viene insegnato in un percorso, in un progetto proprio a essere indipendenti per imparare a studiare da soli, no? quindi per arrivare poi all'università in maniera autonoma l'obbligo che c'è stato, perché dico obbligo, perché è stato obbligatorio seguire la DAD non solo ha prodotto dei problemi fisici perché ovviamente stare tante ore sedute non ha concesso ai bambini di muoversi, questo poi ha creato dei disturbi del sonno significativi ma quello che ha prodotto, che è soprattutto è importante e significativo sono delle alterazioni nel cervello che sono andate a interferire nella regolazione L'azione delle emozioni, aumentando la reattività alla minaccia. Quindi in questo periodo gli effetti della salute psicologica negli adolescenti ehm, è stata quella dell'incapacità di gestire la rabbia oltre ad avere patologie chiare come asse di depressione. Che succede? Che quello che è fondamentale in questo momento dovrebbe essere il supporto dei genitori, i quali loro stessi vivono in sicurezza, smarrimento quindi viene proprio a cadere uno dei pilastri principali di riferimento di un bambino in una crescita psicologica sana c'è un problema antropologico in tutto questo assolutamente io penso che stiamo cercando di navigare a vista, io più volte ho detto che quello che ci aspetta è uno tsunami emotivo che non avrà uguali e sarà a lungo termine che società avremo dopo fra 10 anni, 15 anni che genere... una, una società sicuramente che non ha consapevolezza delle proprie emozioni che proverà a eliminare quelle negative perché noi sappiamo che sono viste negativamente la rabbia e la paura in questo momento eppure sono quelli che ci hanno condotto all'evoluzione perché bisognava ridefinire queste emozioni facendo in modo che fossero costruttive in questo momento sono solo distruttive Perfetto. Uter, lei in una intervista del 31 luglio scorso parla addirittura di genocidio psicologico a danno dei ragazzi. Questa è un'affermazione molto molto pesante. Alla luce dei fatti dal 31 luglio ad oggi, che siamo al 5 di febbraio, eh, riconfermerebbe questa? Certo, certo. addirittura eh, l'intervista che lei citava, a Bioblu, se non erro appunto il sì, genocidio, bio, io lo avevo previsto, avrei voluto sbagliarmi, avrei fatto di tutto per sbagliarmi, volentieri, purtroppo io lo avevo previsto e parlai appunto di una bomba che sarebbe scoppiata e purtroppo la bomba è scoppiata e ne scoppieranno delle altre finché non apriremo gli occhi, perché i nostri ragazzi hanno subito una violenza inaudita, di cui io spero che un domani qualcuno dovrà, dovrà rendere conto, dovranno essere chiamati questi responsabili, perché io da preside io sono stata nella scuola per 23 anni, non mi improvviso e ho fatto un percorso lungo, un percorso serio, dove appunto io mi sono ritrovata sempre sola. Non ho mai visto presso i miei istituti dei funzionari, ma neanche un direttore, un organo superiore eh, che venisse lì a preoccuparsi veramente della salute dei nostri ragazzi. È un'ipocrisia insopportabile. Io ho dovuto dimettermi per motivi etici, perché era insopportabile. Noi abbiamo ragazzi e io penso che chi mi ascolta lo sa, perché genitore, ragazzi che sono, in, che sono stati e che sono anche prima avevano problemi, anoressia, problemi di autolesionismo, problemi affettivi, disagio sociale, povertà, diversamente abili, ecco, adesso si ricordano? dei bambini della scuola con il pretesto di un remotissimo rischio contagio? Prima dove erano tutti questi scienziati? Li aspettavo tante volte. Ho creduto nell'aiuto degli organi, degli uffici superiori, uffici che poi mi hanno convocata quando io entrai in sciopero della fame e invece di capire le ragioni di un professionista, che si mette in sciopero della fame. Avrei potuto benissimo, comodamente chiudermi nel mio ufficio e continuare a eh, percepire il mio stipendio. Ho preferito rinunciarvi piuttosto che eh, diventare, ecco, altro che complottismo, collaborazionista, perché un, una persona adulta che consente che i nostri ragazzi perdano il diritto alla spontaneità, il diritto all'amicizia, il diritto al contatto, quando ipocritamente noi vediamo sugli autogrill ci si va, ci si siede, si mangia tranquillamente e poi abbiamo i nostri ristoratori che non possono portare avanti le proprie famiglie questo certo è un complotto io non sarò mai collaborazionista di un regime che un domani nei libri di storia scritti però da persone oneste ecco, sarà tutta questa la azione la dura questa <ride> eh, so. persone oneste che scrivono libri di storia eh, so. noi abbiamo un trascorso drammatico però sognazione. io voglio per chi si fosse messo in collegamento adesso io voglio precisare una cosa la dico con orgoglio, la, la dottoressa Ulter non è stata licenziata, no. ha rinunciato al proprio stipendio, sì. unico caso al mondo, ha deciso di non prendere soldi, di lasciare il proprio lavoro dopo 23 anni di attività, per pur di non essere parte di questo sistema eh, veramente malefico. Complice. E quindi io voglio però passare per Alleggerire un attimo l'attenzione perché io su queste cose le sento anche se non ho più figli piccoli, sono grandi fortunatamente. Eh, Avvocato, secondo lei io personalmente ho un'idea, noi abbiamo appena mandato a casa un governo inadeguato, il peggiore governo dal dopoguerra d'oggi, dal mio punto di vista, dove una serie di persone impreparate, non lo dico adesso che non ci sono, l'ho scritto sul giornale, lo dico comunque gente veramente incapace, vedi la l'azzolina che spende 450 milioni di Euro per comprare delle sedioline a rotelle, lei le chiama banchi, eh, che hanno una ribaltina che neanche in una sala convegni vanno bene, dove i bambini hanno preso quasi tutti quanti la scoliosi, per accorgersi dopo meno di due mesi che quei banchi non erano buoni, perché non sta in galera questa donna? Perché si spende in una situazione di criticità economica totale, di questo paese, 450 milioni di euro, e quei banchi stanno nei depositi delle scuole. Avvocato, ultima domanda: siamo proprio in chiusura. Un flash, secondo lei, dal suo punto di vista, quali misure avrebbe potuto o dovuto mettere in campo il governo per coniugare sicurezza e apprendimento? Veramente un flash. Guardi, io, da un mio punto di vista più che altro razionale, ritengo che l'indecisione ha contribuito ulteriormente a rendere eh, la vita degli studenti, degli adolescenti, dei bambini un inferno, quindi eh, l'indecisione apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, un governo eh, non può permettere un'indecisione del genere, quindi avrei dato maggiore eh, decisioni o bianco o nero, ma comunque improntate su una scuola sicuramente più aperta e meno rigida di quella che abbiamo visto. Allora, io siamo veramente ai titoli di coda, pochissimi minuti, però non posso non presentare questo lavoro editoriale straordinario, dal fango estraggo l'oro e è un percorso veramente straordinario, Io adesso non l'ho letto, è bellissimo, veramente mi hanno colpito moltissimi passaggi, spero che la telecamera riesca ad inquadrarlo e ad ingrandirlo, consiglio a tutti quanti veramente di leggerlo, perché è un manuale di vita, non è un libro quindi eh, dal fango estraggo loro cosa hai estratto fino ad oggi dottoressa, proprio un flash abbiamo i titoli che stanno già eh, scorrendo questo è, è il motto della mia vita fin da piccola tutta Eccolo la cattiveria, grazie, il fango, la mema grazie al supporto della regia meravigliosa. l'abbiamo trasformata in materiale prezioso che ci aiuta a diventare migliori e a vivere meglio questa veramente grazie, grazie agli amici della regia io voglio, voglio, voglio ringraziare gli amici da casa che ci hanno seguito, voglio scusarmi con tutti gli amici che mi, mi hanno scritto anche nelle vie private per avere informazioni o fare delle domande che non siamo riusciti a fare perché, guardate, veramente non siamo riusciti a fare neanche le domande che ci eravamo preposti di fare noi perché il tema, l'argomento, stiamo parlando dei figli dei figli e poiché noi siamo ancora di quelli che hanno rispetto per i figli e soprattutto per le generazioni future, e lo facciamo con cautela, lo facciamo con attenzione, lo facciamo con delicatezza per certi aspetti perché possono esserci anche dei ragazzi davanti alla televisione in questo momento perché siamo seguiti da tante persone e a loro va il nostro ringraziamento. Io voglio ringraziare la dottoressa Menditto che è veramente straordinaria, le vogliamo veramente bene dottoressa. Le auguriamo una, a voi. una splendida serata, venerdì prossimo parleremo del Napoli, <ride> quindi le do, una, le do una giornata di riposo, quindi grazie veramente, un abbraccio forte, continuano ad arrivare domande, e, scusateci veramente, grazie avvocato Esposito, soprattutto eh, grazie a Solange Utter, un nome, un programma e soprattutto adesso un nome che dovete cominciare ad abituarvi a sentire perché questa donna è veramente straordinaria, lo Grazie. diceva Giussi in, in apertura, è una, è, una è una guerriera, lei ha tutta la mia stima, la nostra stima, la stima della redazione di Napoli News Magazine e dell'Ager Campanus che è la società che è, è la produttrice di questo programma. Eh, noi vi salutiamo, appuntamento a venerdì prossimo, venerdì parleremo del Napoli, apriamo in studio un pochino di personaggi straordinari, qualificatissimi, amici giornalisti e colleghi dell'Ussi, dell quindi giornalisti sportivi, qualche tifoso, quindi non vi perdete la puntata di venerdì prossimo, eh, io e Giussi vi salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo a lei.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 Via Luigi Caldieri, 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri, 1488.